la vita. Eh, non si vede il K2 eh. Un passo avanti, passo indietro le colpe. Ale, <ride> oh, no, dai sorry. Ale per favore. Eh. Ma perché? Sono <ride> stata io? A me dà fastidio però la luce puntata contro, eh? Puoi fare un rumore? una per l'altra pochino se non mi capisce Continua a brillare, qualcosa coso è un continuo, pazzesco. Qualcuno può farci capire. Il K2 si è brillato fino al rosso? Vale. Eh, non stavo guardando. Ma perché vedi luci rosse là? Sì. E eh, sì, sarà il riflesso, dai. Mm. Vuoi che veniamo da questa parte? Dove è il cappello Cosa? Ma senti che aria qua Alia? Ho sentito male Tu non l'hai sentito? Di nuovo la gamba Alia quanto è il Vale di nuovo la canta, tolta! continua a pilare sul rosso quello, guarda sei qui e stai giocando con noi? non sei capo due Allora, continua a brillare sul rosso, secondo te, perché? Allora, perché è molto potente, perché sono tanti, perché... Allora, sto pensando a qualche forma di energia residuale, magari... Cioè, è un continuo brillare, eh? eh non so. Sto pensando anche che magari è il Ghost Box, e invece, guarda... allontani che diventa rosso. Ma le lenti si sono Sì. Eh? Sì. Ma questo queste si sì, è sì, Eh? c'è il anche per me guarda i brividi era una risata ti stai prendendo gioco di noi? è così? ci vuoi prendere in giro? Impressionante, sempre rosso. Eh? Allora, allora un sta per favore. Questo è un bambino. Aspetto, no? No. Ho detto qualche altra cosa. Non ti lo Questa è l'entrata? Sì. Eh? Questa è una voce di un bambino? Sì. È di una bambina Ale, allora, di nuovo quella... più vicino sei qui vicino a noi? Sì, eh sì, può essere, può essere, hai voglia di farti vedere? No, no, no, te dai, prego. Dai. dai. dai. No. Lascia stare il K2, Ale, spegnilo perché ti mette solo su gestione. Hai voglia di farti vedere? Va bene, hai detto? O vieni? Boh. Ale? Non ti senti tranquillo? No, perché hai chiesto quello, dai. Eh? Hai chiesto quella cosa lì, non E ti non sei ne spaventato? A sì. Ma che tranquillo Vedo che le senti con me con la voce di un bimbo? Sì Cosa vuoi fare? Mi metto lì Vieni Dai. E ancora? Ale, sento aria gelita sulle gambe, tu no? No. Ale, cosa c'è? Niente. Dai, dimmi cosa c'è agitato un po' di... voglio andarmene? ma stai male no no no, no sto bene, sto bene sto sei solo un po' impaurito? in paurito si che sensazione hai cosa come se deve succedere qualcosa dai eh. mi hai chiesto te l'ho detto Bimbo, mi dici quanti anni hai? Sai cosa sto pensando? Che... per essere un bambino fa sentire veramente tanto forte la sua voce Lo sbaglio e quindi non è un bambino secondo te No, no, ti sto in dicendo giro. che. insomma ce ne vuole di energia, no? Che c'è? Perché mi chiedi se perché c'è? Perché ti guardi in to. Ho Cos'è? No, so. Ok Spegni il ghost box Si sta abbastanza agitando, penso che sia normale, giusto? Eh, è vero che il K2 e il ghost box ti mettono un po' di agitazione, ok? Ed è normale. Quindi abbiamo deciso di spegnere tutto e di farci un giretto nel silenzio. Ah, no. No, calcino, c'è tutto accaduto Come si dicono che Oh. Cos'era? Ale? Non lo so Era, sembrava più, pssst, vero? C'è qualcuno? che andiamo di là? Anche prima col cosbox. Stavo dicendo: Silenzio assoluto. Pam, è caduto il calcinaccio. Allè, ancora. Stavo dicendo che andiamo a fare. Un giro nel silenzio assoluto, vediamo se riusciamo a catturare degli EVP Stiamo facendo domande? Sì. Sì. Sì, stai qua. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno che ci vuole dire qualcosa? Sei un gatto? <ride> Non tagliarla questa, non tagliarla Devo riempirla Non tagliarla eh Vorrei che uscisse veramente un gatto a farlo spaventare, poi vediamo Ormai la frase di casa quando sentiamo il rumore di ti scarica, dai andiamo avanti aspetta perché mi stavo. ma qua si è salita qua? Eh? si sì. non è crollato? No? si sì, infatti sopra, come sono salita sono scesa perché? C'è qualcuno qui con noi? Ale! Ale, Ale, non così! Ma non così! Ma non, cosa c'è? Mi dici cosa c'è? Cosa c'è? Cos'hai visto? Cosa hai visto? Ale, cosa cos'hai visto? Ale! Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ma spiegami cosa c'è? Non devi mai fare così, perché? Cosa c'è? C'è stata una... Dove c'era il gel... Andiamo più in qua per favore Mi dici cosa c'è? Ah le aspetta dimmi cosa c'è Sai dove c'è l'angolo che gira? Eh? Ho visto un'ombra che ha fatto così ho ha fatto così Andiamo di là per favore eh. Ma avevi la torcia puntata no? Eh. eh Non può essere stato tipo un animale La torcia era ferma ero così Gli animali ci sono dentro Era altezza uomo non era altezza terra hai chiamato il gatto? Hai più chiamato più. il gatto? Tieni qua! Dai, dai, per favore. Andiamo, muoviti. Dai, Minchia. Ma dai, Ani! Ha visto un'ombra. Io non l'ho vista. Dai. Seriamente. E te lo giuro. Oh, no, vabbè. L'ho vista. Ho capito, però. È un'ombra. Sì, ma. Ascoltami. L'ombra, ok, ma. E no, che puoi... devo star lì aspettare a dire no. "Ti fai rivedere, per favore?" Sei un'ombra? No, Ce andiamo, andiamo più in là, però. Andiamo. Sì, ma ascolta, macchina. siamo fuori, non ci succede nulla. Stai tranquillo. Ok? Calmati un attimo. Non può essere stato che magari mi stavo muovendo con il braccio e, e magari Te, avevo la torcia puntata così, eh. ok? Stavo eh. guardando lì. Ok? Sì. Si è visto, ma non si è visto per terra, si è visto a... come se fosse uno Olcone. che si affaccia per un'ombra ed è tornata via. E non me la sono sognata, eh? A te, finché. finché... No, va benissimo, cioè, non ti so... E tu perché non l'hai vista? Non l'ho vista, ti giuro che non l'ho vista. Scusa, cos'è che stavano facendo in quel momento? Non mi ricordo Co stavano dicendo qualcosa in particolare, cos'è che no, stavano dicendo? Non capisco più niente, cioè, non lo so, devo stare in macchina. Ascolta, però così non rimaniamo col dubbio. E quindi? No, non ti voglio costringere, però tu sei sicuro di aver visto qualcosa che magari non, non hai prodotto tu? o che non abbia prodotto io e tu magari eh... ma perché noi produciamo le ombre ma no, sì per il potere dell'ombra no però voglio dire tu avevi la torcia puntata io i movimenti lo facevo allora, con la mano no. è come se io sto, sto puntando lì ok sì, l'albero sì fermo sì ok sì. a un certo punto vedi un'ombra mm. che dietro l'albero si affaccia e torna indietro non posso essere io ad averla prodotta ok e mm. neanche tu perché se tu muovi un braccio davanti alla luce. Aspetta. Ok. Ok? Mm? Io sono così. Sto, sto puntando. Eh, si vede che è eh, la tua ombra. Ma magari ci sono passata solo con un dito. o oh, che ne so. Ma fa come grande, No, dai, Che ne so, però dai, che ne so, dai, quando. Vabbè, comunque. Ale ci è venuto. No? Sì. Dai non è stato così male Aspetta un attimo Dai, un attimo. Dai allora ne parliamo dopo